Salve amiche ed amici che mi seguite in YouTube, il tema del giorno sarà di nuovo il tablet Eurocase EUTB 710 MDQ. Già di questo tablet ne ho parlato in occasione. Dell'affrontare il tema del problema del eh, Android Sistui had stopped, Io gli ho dedicato un video. Succedeva che si bloccava qualcosa nella barra delle indicazioni. Questo tablet a il gelm eh, 4.2.2, non appare l'immagine del desktop, appare tutto nero. E ogni volta che appare questo messaggio android sistemi al stop tu metti yes però ti riappare a ogni istante all'inizio riavviando il tablet funzionava poi lo spegnevo lo accendevo di nuovo e non funzionava più e succedeva una cosa strana quando eh funzionava normalmente andavo in applicazioni e registratore di suono di voce non c'era c'era un robotino verde quando invece eh, non funzionava perché c'era l'android ed sistemi stopped, andavo in applicazioni quando ci riuscivo in quell'istante e invece eh, c'era l'icono dell'applicazione un cerchio bianco con disco un disco bianco con cerchio rosso e microfono rosso e diceva registratore di voce quindi probabilmente è stato visto che me l'hanno riparato questo tablet economico. Che non consiglio di comprare, me l'hanno riparato otto volte fra eh, la garanzia di fabbrica e la garanzia estesa. Forse un problema occasionato o dal software o dall'hardware del registratore di voce, cosa strana perché. E i filmati con suono li faceva tanto con android sistemi hard stopper come con eh, quando funzionava normalmente poi è cessato del tutto di funzionare e vi farò vedere che è successo dopo che ha lanciato varie volte il messaggio android sistemi stopper che all'inizio funzionava almeno finché stava acceso riavviandolo riassettandolo <coughs> Poi neanche bastava riassettarlo perché eh, funzionasse, sempre appariva questo Android System UI Has Stopped. Poi alla fine però è successo qualcosa di nuovo, che è quello che vi dirò oggi. Eccoci qua con il nostro tablet Eurocase ut 710 MDQ. una chiavica di tablet che non vi consiglio di comprare voi cercate in internet lo accendiamo vedete l'icono del robotino continuate a vedere l'icona del robotino e lo continuerete a vedere perché non vedrete nient'altro non so se va di in loop o che c'abbia perché purtroppo i tasti che ci sono a disposizione sono due uno che dice ESC, in pratica il tasto Home, e un altro dice Power, che non è il tasto dei Power Ranger, ma è per accenderlo. Di solito il robotino si vedeva per qualche istante, adesso io non so che fare. L'unica cosa per uscire da, da, da questo è schiacciare: esc e power per 10 secondi, fatti e si spegne. veramente eh, non so proprio che pesce pigliare se lo accendo poi non poi si può rispegne non succede in un, in, un altro. in pratica io innanzitutto vi suggerisco di non comprare marche economiche poi di non comprare marche secondarie sottomarche come la euro per quello che le marche che importano si fanno pagare molto ma hanno tutto un altro supporto del prodotto perché io non riesco a trovare nella web pagina di euro case la room per poter sostituire quella che eventualmente è difettosa invece se compri samsung se compri lg dalla pagina ti fanno scaricare dalla web pagina la room attualizzata per il tablet avevo sentito che mettendo qua nella ranura della targhetta micro sd una room possa caricarsi però innanzitutto bisognerebbe entrare in recovery mode e Poi bisogna trovare la room ideale per questo tablet. Il fatto è che la euro case è una sottomarca che quasi nessun programmatore prende in considerazione. Se io avessi un Samsung o un Motorola o quello che sia, probabilmente ci saranno centinaia di room per questo modello di tablet. Invece è un Eurocase e quasi nessuno lo conosce. Quindi alla fine nessuno disegnere, perderebbe del tempo vedendo di modificare la Room perché in casi come questi, in incidenti come questi, possa essere sostituita o si possa far funzionare la Room da una targhetta micro SD. Perché è una marca che ha poca vendita magari. Quindi purtroppo io mi sono andato a inchiodare con questo tablet che mi è durato otto mesi. Se fosse stato di marca, magari avrei cercato in internet e avrebbero fatto per la marca e il modello di ultimo grido un, una room. Comunque io non perdo la speranza e vi domanda a tutte e tutti voi: c'è la maniera di recuperare questo tablet? Si può attraverso la micro SD, la micro targhetta di memoria, far funzionare un sistema operativo o car car caricare uno che sia buono per questo tablet? Questo tablet funzionava con Android. 4.2.2 JellyBen e non credo che possa funzionare con un Android superiore perché non ha mai ricevuto l'attualizzazione. Ota, allora per favore ditemi se c'è la maniera di mettere in una eh, targhetta di memoria micro SD eh, una ROOM che sia JellyBen 4.2.2 e resuscitare in qualche modo tablet o facendo funzionare la room dalla targhetta di memoria oppure installandola nel sistema il fatto è che questo tablet non ha i bottoni del volume per cui non si può fare il recovery con i bottoni si può con i bottoni accendere e spegnere ce n'è solo due ma uno è del power e l'altro è del Esk, ossia home eh, quindi sto incasinato dall'ultima volta che ho fatto il video su android sistemui hard stopper questo qualche giorno dopo questo tablet ha peggiorato. Eh, vi ringrazierei se mi trove, trovaste una soluzione perché mi spiace aver perso del denaro anche perché io sono disoccupato. Ogni cosa che si mi rompe che mi si rompe. È una cosa che mi costa cara io non è che posso comprare tablet costosi mi sto registrando con un nokia asha 302 adesso gli vado a dare edizione nel computer quindi vi ringraziere di cuore cari amiche ed amici che mi seguite se mi diceste se questo tablet euro case eh, e youtube 710 di q può essere salvato mettendo una room nella targhetta micro sd oppure se eh, attraverso il computer che io non so usare odin o un altro che altri però mi hanno detto che si potrebbe vedere di restaurare il sistema ma io non, non, non, non so niente di tutto questo quindi eh, vi ringrazierei se mi dare eh, potreste dare un metodo per sperare questo tablet a me è costato molto anche se era molto economico il fatto che sono già quasi un anno o due che non lo posso usare mi è durato otto mesi l'ho comprato mi l'ha regalato mia madre come regalo di natale del 2013 e quindi eh, questo natale sarebbero due anni 14 15 tre anni se sono due anni e mezzo che ce l'ho è durato solo otto mesi è una grande pena e quindi se qualcuno di voi mi potrebbe potrebbe suggerire come ripararlo se attraverso una room nella targhetta micro sd oppure non so collegandolo a quel computer che poi lo riconosce come entrare dentro e riparare gli archivi non so non ha root comunque vi ringrazio di tutto grazie per seguirmi e aspetto suggerimenti magari scrivete nello spazio dialoghi eh, del mio canale di youtube oppure sotto il video arrivederci dal vostro sento e e grazie di seguirmi